Ciao, come state? Tutto bene? Ah, finalmente ci ritroviamo. Un piacere per me ritornare, beh, intanto è negli studi qui, sì, della radio, ma eh, dirvi che finalmente dalla prossima settimana riprenderemo anche le nostre diciamo così, trasmissioni, palinsesto cambiato, eh, ritorneremo anche eh, dal, dal vivo per raccontarci un po' di cose. Nel frattempo, insomma, eh, le vacanze sono finite, ahimè, sono finite e quindi torniamo anche a raccontarci quello che è successo durante quest'estate. Sì, infatti avrò modo di eh, raccontarvi un po' insomma, le mie vacanze eh, in Sardegna, eh, le vacanze a CapDag, eh, tutto quello che insomma, è stato eh, un po' realizzato in questa estate, bizzarra oserei dire, bizzarra per il caldo che c'è stato, eh, massacrante, allucinante e bizzarra perché non mi ricordo di aver fatto mai così tante vacanze come quest'anno. Lo so, molti di voi potranno dire, eh, eh, non è giusto, io magari sono stata casa, non sono andata da nessuna parte, lo so, però questo mi è servito anche per, eh, diciamo così, potervi raccontare qualcosa in più. Eh, che dire, invece noi torniamo qui, come sempre avremo le nostre dirette del martedì, come sentite ci sono, continuano a esserci i lavori eh, praticamente qui vicino del cortile, non solo per abbellire il cortile d'epoca eh, e quindi insomma anche nelle nostre dirette mi sa che tra una chiacchierata e l'altra avremo questi rumori di sottofondo, ma va bene vuol dire che è tornato tutto quanto alla normalità, questo ci piace e, e poi naturalmente aspetto come sempre anche da voi eh, insomma, ma quello che avete fatto voi quest'estate, dove siete andati magari qualche storia particolare che avete da raccontare che eh, insomma volete condividere con me e con tutti noi per cui questo era solo per dirvi yeah, sono tornata, molto presto ci ritroveremo dalla prossima settimana naturalmente continuando anche a seguire eh, quella che TRS Radio il palinsesto, tutto quello che abbiamo da offrirvi di nuovo perché ci sono veramente tantissime novità e questo mi piace perché vuol dire che insomma si ritorna un po' a stare insieme e a proporre qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso per quanto ci riguarda sempre, sempre, sempre, sempre, stesso giorno, stesso orario, non cambiamo niente rimaniamo insieme sempre il martedì, questa è la cosa che almeno su questo non cambia e che dire eh, nel frattempo insomma vi auguro veramente ancora una buona settimana una buona estate in attesa di ritrovarci molto presto qui al martedì, ciao, un bacio, ciao.